Veniamo dalla provincia di Trento. Abbiamo deciso di fare un giro nella Toscana e come prima tappa abbiamo deciso di venire a Arezzo e perché c'è una cittadina veramente bella. C'è un sacco di arte qua in giro, Medievale, Borghi. Molto bella, piccolina ma con tante cose da scoprire, adesso dobbiamo andare a scoprirle. Arrivano principalmente dall'Italia ma a scegliere Arezzo sono anche molti turisti stranieri. Vengo da Madrid, da Spagna, molto bello, molto bello Arezzo. Mi sta incantando. Sono uh, da Austria, è yeah, bello, nice. nice. Si prospetta così una Pasqua con il segno più per il turismo aretino. Il tutto esaurito previsto, infatti, ormai è quasi certo. Nelle strutture il tasso di occupazione che adesso c'è sul venduto, eh, diciamo, per motivi scaramantici diciamo che è superiore al 90%, ma non dubitiamo che questo possa arrivare tranquillamente al 100% trend positivo non solo nella settimana pasquale, Arezzo ormai si sta infatti posizionando nel mercato turistico come confermano i numeri registrati nei mesi tradizionalmente considerati morti. Il primo trimestre del 2023 è stato un ottimo trimestre. Uh, è stato un ottimo trimestre per tre indicatori che ci dicono che sta andando molto bene il turismo. Il primo indicatore è il tasso di occupazione. Il trimestre si è chiuso con un tasso di occupazione medio mensile dello stesso del 2022 invece spalmato su tutto l'anno per quanto riguarda la tariffa siamo ancora a una tariffa leggermente superiore rispetto a quello che era il 2021 ma l'indice migliore che è quello che ci dà definizione è l'indice di doppia occupazione cioè quell'indice che calcola quante volte una camera viene venduta come singola o come doppia in questo caso eh, nella letteratura scientifica si sostiene che quando questo indice è superiore all'1,5 vuol dire che la destinazione viene scelta per fare del turismo e nel primo trimestre, credo per la prima volta da quando io conto i numeri, è superiore all'1,5, anzi per esattezza è 1,52.